bene, sempre con micro studio dev andiamo a vedere il documentation e vediamo al solito il, le funzioni in micro 3D allora, la funzione micro 3D l'abbiamo già vista in un video precedente avevo visto come si poteva fare un cubo rotante vediamo adesso un esempio molto molto banale che è m 3 d Test che, eh, come vedete, se, eh, se faccio il run di questo, di questo programma, si vede praticamente la terra rotante. Mm. Ora, questa eh, terra rotante è ottenuta mh, sostanzialmente con questo programmino che vedete qua. Vedete che c'è un init, un update e un draw. Allora, Il draw è sempre fermo, cioè quello eh, che disegna la scena, la scena è composta da scena più la camera, Abbiamo un update che fa ruotare attorno all'asse Y, che è quello verticale, di un fattore 001, la sfera, e poi abbiamo l'init dove si svolge l'inizializzazione di tutto. Allora, l'inizializzazione di tutto avviene praticamente, come abbiamo visto nel video precedente, eh, creando una scena, vediamo un po' se riusciamo a ampliarlo leggermente, eh, ok, quindi creiamo una scena nuova, vuota, creiamo una camera nuova, creiamo una Directional Light e la poniamo in un punto, che sarebbe praticamente meno uno vicino a noi, cioè un po' più vicino rispetto all'origine, eh, praticamente ha... Cioè, no, aspetta, questa è la luce, quindi che punta praticamente eh, da destra, in pratica verso... vedete che illumina praticamente la Terra da destra, mh? e la mettiamo in un colorino, insomma, abbastanza chiaro, Mm. e poi viene creata questa famosa sfera che è la terra la sfera eh, inizialmente viene messa con rotazione z a P, eh, questo mi chiedevo perché lo facesse ma lo fa, lo fa per riuscire a mettere la sfera con eh, praticamente la, la, la capovolge perché altrimenti l'immagine una volta applicata sopra della terra diventerebbe rovesciata e quindi aggiunge questa sfera e in questa eh, nella scena gli mette un background abbastanza scuro. Gli mette nella sfera eh, come specular praticamente questa informazione, che vuol dire che dà dei riflessi eh, GB, cioè praticamente un po' green e un pochino di più blu, che servono poi i, i riflessi che ci si aspetta di, di questa cosa, e gli si. Gli si eh, si mette praticamente una texture, che quella della Terra che adesso vediamo dopodiché mette la camera in posizione Z-2, quindi molto vicino a noi un po' prima davanti in modo tale da vedere la Terra e poi crea le stelle, le stelle sono praticamente tutte le, le punti sullo sfondo e quindi crea 100 stelle, da I uguale a 100, crea N sfere e la Z la mette Z300, quindi abbastanza profondamente e la X eh, lo mette randomicamente un po' a sinistra e un po' a destra, e l'altezza un po' a sinistra un po' a altezza e un po' a destra. E quindi questo è praticamente il tutto, quello che ci permette di fare la terra rotante. Mm. Qui, quindi, quindi, oltre al codice, l'unica altra cosa interessante è lo sprites. E lo sprites, vedete che c'è un'icona che è questa, che è la terra, c'è l'icona l'icona, e il poster che servono per. Visualizzarla poi nella cosa ma la cosa più importante è questa vedete, che è un'immagine equirettangolare della Terra che viene poi piazzata sulla sfera quindi praticamente mettendo queste informazioni in questo modo quando poi facciamo il run vediamo che effettivamente abbiamo una sfera e soprattutto vediamo anche queste cose che magari prima sono scappate che sono le, le stelle ora qui una cosa che si può fare è quella di ehm, di prendere praticamente questo ehm, questa che è la, la, la, la terra hm? e magari eh, anche provare a modificare alcuni dati hm? di, questa, di questa di questa terra hm? che gira comunque ehm, lo vediamo magari, ah no, ecco questo questa qua, quindi prendiamola, questo qui vedete che il nostro programmino fa girare la terra, questa è il, la nostra effettivamente la terra, quindi se noi eh, possiamo anche lavorare in tempo reale, quindi prendere praticamente questo programma, eh, prendere la terra per vedere un po' come si comporta e poi modificare in tempo reale i parametri. Questa è una delle caratteristiche più interessanti di MicroStudio: nel senso che se noi modifichiamo in questo momento mh, invece che punto 001 gli mettiamo, per esempio, punto 1, mettiamo Um, possiamo modificare? Ah, qui non abbiamo la possibilità di modificarlo bisognerebbe copiarlo praticamente a questo articolo e, e poterlo. Aspet Aspettate un attimo che interrompo la registrazione per farci vedere. Okay, come ho promesso, vi faccio vedere che quando avete il progetto, oltre al run, avete anche il clone. quindi se Voi fate un clone, vuol dire che ve lo clone, clone da voi, si trova, si chiama M3D ehm, questo e e con lo stesso programma che abbiamo visto prima. Mm? E a questo punto possiamo fare anche run di nuovo e ottenere la, eh, la nostra terra che gira, mm. e questa terra che gira praticamente come accennavo prima. Se noi cambiamo il parametro della rotazione, possiamo mettere, ad esempio, 0,1 e vedete che abbiamo praticamente la terra che gira più velocemente. Se mettessimo 1 dire molto velocemente, punto 0, 0, punto zero, zero a il punto punto zero zero uno, vedete che gira molto molto lentamente analogamente eh, questa è quella che funziona sempre se invece vogliamo cambiare il numero di stelle se vogliamo aumentarne mille facciamo mille e qui facciamo un uh, vedete che in realtà l'ha già fatto sono mille però il modo migliore serve questo di rifarlo ripartire da zero mm? quindi facciamo così vedete che sono mille se qui invece ne mettiamo 100 vedete che in realtà l'ha preso se ne mettiamo 10 le stelle sono solo 10 e se ne mettiamo 1 le stelle c'è solo una che vedete no? e possiamo anche vedere il cambiare un po' di altri parametri no? nel senso che possiamo adesso mettiamo le tantissime di stelle quindi mettiamo 10.000 vedete che sono tutte messe lì si rallenta parecchio questa cosa, quindi facciamo così, quindi mettiamo solo 1000 perché ehm, facciamo il run di nuovo. Qua. Ok, vedete che ne abbiamo messo 1000, ce ne abbiamo messo 10.000. Um, ok, probabilmente 10.000 sono troppe, però con 1.000 in pratica funzionava quindi questo, tutto questo per dirvi che un piccolo esempio di, eh, eh, di uso di, questo, di questa modalità di eh, 3D, micro 3D, e poi con la Terra fatta con questo esempio, micro studio 3D, si può fare in questo modo. Analogamente, se riuscissimo ad avere delle eh, texture eh, ehm, anche di altri pianeti si possono fare anche tre pianeti, adesso eventualmente in qualche video successivo lo vedremo. Questo è un po' tutto.